Ciao ragazzi, benvenuti sul mio nuovo canale perché finalmente mi sono decisa ad aprire un canale il canale si chiama EPE Explore Paranormal Entity e si dovrebbe già capire tutto io sono Teresa e mi piacerebbe iniziare da qui non è un gruppo, questa è la novità nel senso che non è un team io sono l'unica componente del team <ride> che forse magari diventerà team chi lo sa, vedremo quindi andrò da sola, con i miei strumenti, che sono i soliti strumenti che usa un team Ghost Hunter, e andrò da sola, e vedremo cosa succederà, perché un conto è andare eh, insieme a qualcuno, quindi avere un team di due, tre, quattro componenti, e un conto è andare da sola. Comunque, se siete amanti del paranormale, avete mh, dei luoghi in particolare da segnalare, eh, se vi è accaduto qualcosa in particolare in qualche luogo, in qualche castello, in qualche casa abbandonata, eh, in un ex manicomio, insomma potete Potete, <ride> Buongiorno. potete segnalarmelo sotto nei commenti. Da oggi finalmente inizierò a pubblicare. E che dirvi... Eh, Grazie per ora e ci vediamo presto.